e buongiorno mondo oggi è il 13 di agosto 2021 sono quasi pronto per il mio nuovo cicloviaggio questa volta non sarà un viaggio breve ma sarà un viaggio di almeno tre mesi in compagnia di mio fratello che incontrerò tra sei giorni più o meno ci siamo andati in appuntamento che vi sveleremo lungo la strada le mie borse sono quasi pronte la partenza è prevista per domattina alle 7 da Vercelli dove tornerò pedalando e non mi resta che dirvi Buon viaggio a tutti e buone pedalate. Ehi hey Google, spegni tutte le luci. Omar questo è il tuo paradiso al cartello ragazzi alla fine l'ho fatto veramente sono partito sono partito già da 30 km non vi ho fatto vedere troppo delle strade perché comunque sono quelle che percorro normalmente ma non si torna più indietro salvo problemi non si torna più indietro farò un bel giro ad anello come piace a me, a ma questa volta sarà talmente lungo che mi terrà distante da casa almeno tre mesi qua dietro c'è la mia bicicletta e troppo carica ma con tutti i mesi che farò con il clima che passerò non sono riuscito a tagliare molto sono arrivato a Galliate per una piccola pausa adesso mangio qualcosina e riparto, Buone pedalate a tutti ragazzi Sto tenendo una media davvero ridicola, ma come vi dicevo ho le borse parecchio cariche, quindi sono pesantuccio e perciò me la prendo con comodo e cerco di non sfiancarmi per nulla. Manca ormai un quarto d'ora mezzogiorno sono arrivato alla diga del Pan perduto che divide il Ticino dal canale Villoresi che è questo qua dietro. Faccio ancora qualche chilometro, poi mi fermo a fare una pausa pranzo e ricomincio a pedalare nel pomeriggio. Punto a fare 120 chilometri, oggi sono a quasi 60 adesso, ma se non ce la faccio mi fermo prima e butto la tenda da qualche parte. Ma state attenti e vediamo un po' dove riesco ad arrivare, ve lo farò sapere. Molto bene ragazzi, ho fatto quasi 70 chilometri, sono arrivato al comune di Mornago, ho piazzato la bici qua dietro, sono su una panchina davanti alla chiesa e faccio la pausa sandwich mangio un pochino mi riposo e poi riparto con calma perché sono già un po' bollito con soli 70 km ma fa caldo e le borse pesano ve lo garantisco che pesano quindi mi riposo cerco una fontanella d'acqua perché ho ancora un litro d'acqua ma non riesco a trovare la fontanella perciò a dopo ecco a voi le prime indicazioni per la Svizzera molto male ragazzi ho fatto poco meno di 90 km ne avevo pianificati 120 per oggi ma sono un po' bollito eh, sono le, quasi le 4, sì sono le 4 adesso e ci sono 35 gradi è davvero tosta oggi in più adesso stavo facendo una discesa e stavo sul lato della strada perché comunque c'erano le auto qui okay. c'erano i classici tombini a borgo strada ne ho preso uno ai 35 all'ora da questo portaborraccia è saltata fuori questa borraccia qui che è quella nuova che ho appena comprato in acciaio e si è subito spaccata tutta bollata, l'acqua tiene ancora un po' ma non c'è più il tappo e questo si svita che brutto, che brutto. Vabbè, proseguo. Tanto le campane suonano ogni volta che parlo, quindi, meglio proseguire. Ciao, ragazzi. breve sosta a Busi in Piano per un ghiacciolino per rinfrescarmi visto che oggi ci sono sti 35 gradi come vi dicevo prima ma ora riparto e vedo se riesco a fare i 25 che mi mancano per arrivare alla meta prefissata. Ragazzi eccomi finalmente in Svizzera, adesso faccio gli ultimi chilometri per cercare un posto dove divaccare e i prossimi giorni saranno ovviamente qua in Svizzera, poi si proseguirà per la Germania dove incontrerò mio fratello ma vi dirò solo poi il punto reale di incontro con lui. Guardate quell'orologio là sopra, sono le 18.37 e ci sono ancora 36 gradi, C'è da morire, guardate un po'. Bene ragazzi, so che quest'ultimo tratto di strada non ve l'ho documentato, non ho ripreso quasi niente, ma sono entrato in uno stato di trans da stanchezza, caldo e pensieri che non mi è venuto in mente proprio di filmare. Mi sono fermato circa 6 km prima della tappa che mi ero prefissato, perché ho trovato questo pratone, che non è il massimo perché là in fondo c'è una casa, quella là è una strada, la superstrada, quella che stavo percorrendo io, ma pensavo di piazzare la tenda qua in modo da essere un po' imboscato da questi alberi e, e vediamo, ma adesso mi faccio da mangiare e la tenda la piazzo dopo quando inizia a fare un po' più buio. Ci sarà anche un altro problema, non so se li vedete voi dalla cam, guardate quanti moschini che ho intorno alla faccia, è pieno, è pienissimo qua intorno. La tenda dovrò stare attentissimo a tenerla chiusa, altrimenti mi si riempie di moschini, porca miseria. Mi faccio da mangiare che sto svenendo dalla fame.